a danno di spese, con un protocollo che eh, ha messo su uh, una persona che ho avuto il piacere e l'onore eh, di conoscere e soprattutto di eh, così, raccogliere in un comitato scientifico che sono andato a costituire qualche anno fa, sono nato sulla questione degli ulivi del Salento, no? la bufa, la, la bufala silella, la truffa silella bene, si è costituito nella zona di, di Massafra, a costa ionica tutto un, un consorzio di, di aziende agricole che usano questi, questi, questo metodo naturale dove da 7-800 euro ad ettaro abbiamo un abbattimento di costi a 2-3 euro ad ettaro ci rendiamo conto di quanto noi possiamo dare prodotti eccellenti di eccellente qualità, senza presenza di sostanze chimiche, abbattendo completamente i costi, dando prodotti naturali a minor costo di quello che la grande distribuzione va a dare. In questa maniera salvaguardando la salute, salvaguardando il territorio e soprattutto dando impulso all'agricoltura che non è più dipendente, perché l'agricoltura non dimentichiamoci che era il settore primario perché produceva cibo, adesso è diventato un settore parassitario, senza i finanziamenti non riesce più a sopravvivere. Non riesce. Ci rendiamo conto di come? quello che Damiano eh, così, scansa un pochetto di dire è che questo è lo sviluppo del capitalismo basato sul profitto non sul soddisfacimento delle, dei bisogni, delle necessità ma tutto quanto deve essere rapportato al profitto anche la salute umana deve essere un qualche cosa che deve produrre profitto, non a caso l'aziendalizzazione della sanità e tu hai vissuto tutto, tutto il passaggio hai vissuto no? da quando dico, la sanità era un servizio a quando è diventata dico, praticamente un business non a, caso, non a caso giustamente faceva riferimento alla Monsanto e alla Bayer che si uniscono si uniscono per sfruttare meglio il pianeta e quello che vive sul pianeta la stampa ufficiale dovete riconoscere il lavoro che stavamo facendo noi ovvero che era l'unica opposizione reale e concreta allo sviluppo delle biotech in agricoltura ho chiesto e ho spinto affinché venisse organizzato questo incontro qui a Moffetta proprio perché ci sono tutta una serie di produttori che fanno quell'agricoltura della quale Damiano parla, l'agricoltura naturale. Il problema, il problema caro Damiano, e visto che a te piace la filosofia, sono contento che già Giordano Bruno prima di morire arrivò alle conclusioni che chiedere al potere di riformare il potere è un'ingenuità, chiedere a chi lucra. Sul nostro corpo, sulla nostra salute di riformare tutto affinché non possa più lucrare e noi finalmente ci potrestimo finalmente liberare dal cappio al collo della malattia e secondo me è una grossa ingenuità. il discorso dell'alimentazione sto cercando di stringere perché ci sarebbero molte cose da dire, il discorso dell'alimentazione è essenziale noi siamo quello che mangiamo siamo il discorso dell'alimentazione naturale che segue i ritmi biologici è essenziale Però è a questo punto dove andiamo a trovare il cibo naturale diventa questo il nodo dove andiamo a fare la spesa quotidianamente nella boutique dell'alimentazione dove un chilo di pasta costa 6 euro oppure dico la gente va a comprare la pasta a 50 centesimi dal supermercato, all'ipermercato, quindi diventa importante ragionare seriamente su questo, e siccome ci sto ragionando da oltre 40 anni proprio su questo, e su questo non si può ragionare, perché alla fine anche questo tipo di manifestazioni che dovrebbero raccogliere quei nuovi contadini, come mi chiamava Louis Riselli in Francia li chiamava ai tempi della Confederazione Paesienne no? questi due contadini e alla fine che succede? succede che i prezzi non sono più possibili quindi di fatti anche questo tipo di manifestazioni non fanno altro che spingere i consumi di massa e torniamo al discorso di massa oh, oh, oh, oh, oh, oh, di partenza i consumi di massa, di massa verso la grande distribuzione quindi nel voler cambiare non facciamo altro che consolidare questo tipo di condizione di mercato. Ora allora diventa essenziale cominciare a ragionare seriamente e a organizzarsi in maniera seria in modo che tutto quello che Damiano giustamente ha tirato fuori stasera e c'è anche parecchia alfa roba da tirare fuori, non è mica soltanto quello, io, eh, tutto questo abbia una forma di riferimento una forma organizzata dove una persona può scegliere liberamente se andare ad avvelenarsi di glisofato andare ad avvelenarsi da prodotti che arrivano non si capisce bene da, da, da, da dove e, e dove la chimica è a piene mani oppure tornare a quella cosa che di fatto è quella che ti mantiene in vita ti mantiene in salute e ti libera dal gioco delle multinazionali, dal gioco del potere, e non è il potere che ti può liberare, la libertà è qualcosa dico, che ti conquisti, anche e soprattutto nell'alimentazione, che è la base della vita. Ci avrei tante altre cose da dire, ma per adesso la spiccio, la spiccio qui. Grazie. Grazie.